riferite a, alla Ruach, la Ruach come al femminile, come nel mondo ebraico veniva capita. Nell'Antico Testamento diventa, eh, si fa riferimento alla Ruach come alla forza divina, pur essendo persona. Nel periodo intertestamentario questo legame alla Batkol, che quando non parla più Dio, è la batcola, la vocina, o figlia della voce, letteralmente, che parla e va a ridimere e a dirimere le questioni rabbiniche, la voce dal cielo che abbiamo visto nel Nuovo Testamento, la rua, che fa sempre riferimento prima a una personalità poetica e poi a una personalità, a un'ipostesi reale, quindi in questa progressione di rivelazione arriviamo al cuore del problema, e cioè, come i giudeo-cristiani riflettevano sulla Ruach, la maternità eterna in Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito, Dio Ruach. E quindi entriamo nella speculazione dogmatica, cioè quel te il tentativo che eh, la Chiesa giudeo-cristiana, ci riferiamo a quella, ha cercato di vedere nella Trinità non tre dei, ma un unico Dio in tre persone padre figlio e spirito santo ruach in relazione nell'eternità si è capito questa relazione in base a ciò che ad extra cioè esternamente alle trinità perdonatemi questo termine ad extra si manifestava del padre del figlio e dello spirito santo e vedendo ciò che l'economia l'economia trinitaria si manifestava ad extra, si risaliva alle relazioni ad intra, cioè prima, di, prima della creazione. Da sempre, Dio è padre, da sempre genera il logos, da sempre, che non è un atto temporale successivo, da sempre, c'è questa gestazione nella ruach, da sempre. Quindi eh, potremmo dire un principio, il generato, l'epiclesi eterna, la gestazione del logos, l'unico Dio. Ecco, dove non c'è un prima e un dopo, dove non c'è un alto e un basso, è l'eternità, l'eternità è questa natura di Dio, Dio è l'eterno e di eternità ce n'è una sola, Dio è uno, non sono tre eternità. Quindi adesso com dobbiamo cominciare a entrare nell'aspetto dogmatico e dobbiamo partire dalle comunità giudeo-cristiane, perché sono state le prime a ragionare su le prime come ordine cronologico, le prime a ragionare su questa situazione. Quindi bisogna capire il motivo perché nella pneumatologia si è ben presto rinunciato all'aspetto della maternità. Perché o si capisce esattamente bene come la volevano esprimere, oppure si cade nel triteismo o nell'agnosi. Un'altra spiegazione è nel, nelle iconografie. Voi sapete che le icone sono qualcosa che sono iniziate già nel primo secolo per manifestare sulla terra il divino, nell'ambito cristiano. Ebbene, lo Spirito Santo non è mai stato raffigurato con nessuna sembianza umana, né maschile né femminile ma nella modalità con la quale lo spirito eterno di Dio si manifesta cioè con la modalità di planaggio noi potremmo dire della colomba o con il fuoco o con il fuoco che fa riferimento al, al rovetto ardente ma soprattutto alla pentecoste quindi la chiesa da subito ha evitato di fare figure femminili per indicare lo spirito santo o diciamo figure umane, ecco, come invece è stata fatta per, per, per il figlio sicuramente, e poi anche dopo, nei secoli, anche per il padre. All'inizio no, all'inizio si faceva, come abbiamo visto, no, nei mosaici antichi di, di Ravenna, la mano che scende dal cielo sul figlio, il figlio sì perché si è fatto carne, quindi manifestato, invisibile Dio, padre e dello spirito, la raffigurazione, diciamo, del, del fuoco e della colomba, e della colomba quindi bisogna vedere, nel nostro corso, nella speculazione dogmatica di quello che si può evincere dai testi giudeo-cristiani che sono stati messi fuori dal canone, che però sono molto antichi, e cercavano di spiegare le relazioni, le relazioni ad intra, si chiamano così trinitarie, cercare di capire bene questo aspetto. Senza cadere nel triteismo, senza cadere nell'agnosi, mi raccomando, noi abbiamo il dovere di recuperare per riuscire a capire bene la taxis, l'ordine e la rivelazione ad extra di ciò che Dio è ad intra. Perché noi siamo ad extra, siamo fuori Dio, no? siamo nel tempo, nello spazio. Ecco, questa dimensione pneumatologica è molto delicata, molto difficile. Devo dire che non è per tutti perché è facile cadere nel triteismo. Più, più becero, o cadere nella gnosi. E se noi abbiamo già il problema filosofico da 200 anni di vivere già in una forma di, di gnosi laicale, no? dopo Hegel, e oltre che anche panteismo e immanentismo, ehm, non dobbiamo certamente aggravare la cosa con altri dati recuperati dalla gnosi eh, giudeo-cristiana d'Oriente, anzi meglio del Medio Oriente. Questa è un'introduzione importante per ciò che dovremmo dire. Quindi, quindi, che responsabilità abbiamo quando parliamo dello Spirito Santo? Eh? Ma non solo, anche di Dio pari. Allora, queste attività in Dio si manifestano ad extra, ma non è che ciò che viene fatto ad extra è ciò che è fatto ad intra. Cioè, la trinità economica, cioè quella che noi vediamo per la nostra salvezza, la creazione, eccetera, non è la trinità immanente e trascendente, la trinità in Dio. Non è? Perché la trinità in Dio, di paternità, filiazione, ispirazione, si esaurisce, brutto termine, si esaurisce in Dio. Ciò che è fuori riflette ciò com'è com Dio. Ma ciò che è fuori non è Dio. Anche noi siamo stati generati per adozione. Da Dio, ma noi non siamo Gesù, dobbiamo vivere in Cristo, ma noi non siamo Cristo. La santificazione che lo Spirito Santo ci dà nella, nella vita cristiana, ci rende santi, ma noi non siamo lo Spirito Santo, noi non siamo Dio. Ecco il pericolo del panteismo gnostico. Capite? È una lezione molto difficile. Propedeutica, quello che dovremmo fare. Vi saluto e vi ringrazio. Quindi Attenzione perché questa è una puntata propedeutica alla dogmatica pneumatologica. pneumatologica. Grazie e il Signore ci benedica e ci protegga. Ciao, alla prossima.